a play, premi like, ci stanno le tigre online, oh. clicca e condividi uomo che non basta mai, ma ma Maxi che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube, se ti oh. tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigri di Roma stare sempre passi in più. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo give a car to friend da fare in due ragazzi. Quali sono i requisiti per fare questo glitch? Allora, prima cosa abbiamo bisogno di un amico, questo amico deve avere il com e l'auto che vuole passarci, noi dovremmo avere il com e all'interno del com dovremmo avere eh, una faggio ragazzi allora qui siamo in una sessione solo inviti ragazzi però non possiamo cominciare a fare il glitch allora un altro requisito fondamentale per fare il glitch noi che andremo a ricevere la macchina dobbiamo venire da cambia personaggio ciò significa che eh, andremo in cambia personaggio e un nostro amico ci invierà un invito alla sessione ci manderà un giochiamo insieme e entreremo nella sessione del nostro amico come state vedendo a schermo è arrivato il messaggio di giochiamo insieme andiamo ad accettare e rientreremo nella sessione non è importante se partiamo da quella sessione possiamo anche partire da una pubblica l'importante è che noi entriamo nella sessione dal cambio a personaggio però eh, c'è anche chi lo fa da una pubblica, almeno io e Centurion l'abbiamo fatto così poi ragazzi non vi riesce, non cazzi vostri, insomma fate come vi pare noi l'abbiamo fatto così e funziona una bomba, poi fate voi e quindi tornate in sessione, adesso andiamo a tornare in sessione ragazzi una volta che sarete tornati in sessione mi raccomando fate in modo magari di aver respawn dentro al bunker quando fate il glitch almeno non avete nessun problema nel nello spostamento insomma e quando siete nel vostro bunker andate ad invitare chi vi sta passando il veicolo ragazzi quindi ora andremo ad invitare centurion io vorrei di grazie a Centurion che mi ha dato una mano per far video regà, però non glielo dico perché è solo merito <ride> no scherzo ragazzi scherzo dai ringrazio Centurion per avermi dato una mano a fare il video quindi andiamo nel nostro comma ragazzi e tiriamo fuori il nostro Vespino intanto che il nostro amico entra nel, nel bunker mi raccomando ragazzi la vespa che andremo ad utilizzare deve provenire dal centro operativo mobile non fate che la prendete da un altro garage a cazzo e poi provate a far il glitch no la vespa deve provenire dal centro operativo mobile quindi una volta qui ragazzi che cosa dovete fare andate vicino al centro operativo mobile aspettate che vi compare la freccettina in alto a sinistra ragazzi adesso andremo a vedere e a questo punto ragazzi il vostro amico sale con voi e voi che cosa dovete fare diventare presidenti e una volta che siete diventati presidenti dovete invitare il vostro amico vi dovrete dare un timing un 1 2 3 oppure 3 2 1 fate come cazzo voi fare io qui ho messo 0 1 2 3 e dovrete schiacciare insieme al termine di quel conteggio dopodiché eh, voi che starete facendo il glitch dovete schiacciare freccia destra come avete visto a schermo e rimarrete frizzati a questo punto il vostro amico che cosa dovrà fare che è con voi sul vespino, come vedete la zoomata questa è la schermata dell'amico ragazzi eh? quindi andrà in eh, un'attività un e andrà ad avviare l'attività ragazzi fino ad aspettare il conteggio quando eh, avrà il conteggio 1 eh, di 4 2 di 4 2 di 3 di quanti cazzo siete insomma noi andremo ad unirci ragazzi noi che stiamo facendo il glitch andremo ad unirci al nostro amico quindi dopodiché possiamo prendere e uscire dal bunker ragazzi noi potremo uscire tranquillamente il nostro amico come adesso andrete a vedere a schermo eh, non potrà uscire tranquillamente ma dovrà diventare motorcycle club ragazzi però comunque sia sì, una volta diventato motorcycle uscirà tranquillamente dal, dal bunker quindi a questo punto ragazzi il vostro amico che cosa dovrà fare adesso passeremo direttamente sulla schermata dell'amico a questo punto il nostro amico dovrà entrare nel suo bunker allora alcune persone ragazzi lo fanno anche con il centro operativo fuori però per comodità siccome avevamo lo stesso bunker eh, l'abbiamo fatto entrare direttamente nel bunker eh, centuri hanno entrato nel bunker insomma ha fatto direttamente così e funziona ugualmente ragazzi quindi andiamo ad aspettare che comunque il nostro amico che ci sta aiutando entri nel bunker e una volta entrato nel bunker che cosa andrà a fare entrerà nel centro operativo mobile e dovrà riavviare un'altra volta l'attività ragazzi sì alcuni dicono che rimane ma non è così perché quando entrate dentro al, diciamo dentro al centro operativo mobile l'attività scompare la dovete riavviare e qui anche stesso procedimento quando sentirà ehm, il conteggio ragazzi quando vedrà il conteggio il nostro amico ci invierà un invito dentro il centro operativo mobile e noi dovremo fare questa procedura che avete appena visto aprite il telefonino ragazzi eh, doppio tasto ps andate in parti e fate un partecipo a sessione quando aprite il telefonino ragazzi vi dovete posizionare sull'ultimo click del messaggio mi raccomando fate bene attenzione riguardate il video io non l'ho messo in rallenti eh, però si capisce abbastanza bene e dovete prendere e dovete semplicemente schiacciare x ragazzi con il messaggio di entrata dentro al centro operativo mobile quindi aprite il messaggio vi mettete sul messaggio fate un partecipa a sessione quando il vostro amico vi manda il messaggio significa che già siete pronti per fare il glitch fate il partecipa sessione e sempre x a manetta ragazzi e come avete visto spawnerete dentro al, dentro al centro operativo mobile se non lo fa ragazzi come è successo a me in live basterà ripetere il passaggio e il glitch funzionerà tranquillamente scusate ragazzi detto questo Uh, non ho veramente nient'altro da aggiungere uh, il glitch è facilissimo mi raccomando approfittatene un saluto al prossimo video